questo nuovo video long time no see non ci vediamo da tanto la verità è che mi sento tipo in un frullatore quindi non mi rendo veramente conto del tempo che passa se non vado su youtube vedo che ho pubblicato il mio ultimo video quasi dieci giorni fa e dico Oh, oh che cosa è successo nel frattempo e appunto mi sento in un frullatore sono uh, ci sono tantissime cose che stiamo facendo e um, non ho il tempo di filmarle, registrarle e farvele vedere, quindi ogni tanto filmo qualcosina per poi provare a buttarla dentro in un video, quindi vediamo se in questo video riesco a fare un piccolo recap della situazione. Situazione loft, stiamo andando avanti molto molto lentamente, ma stiamo andando avanti, infatti ieri è arrivato l'armadio. Finalmente possiamo abbandonare gli stendini e avere un armadio. Ci siamo. Oggi ultimo giorno che avremo questi trabiccoli come armadio perché l'hanno appena consegnato e domani lo montano. Finalmente la camera sarà completata. Viviamo e abbiamo vissuto in, arm in mm, scatole, valigie e stand per mh, cinque mesi ormai quindi è ora siamo pronti per quanti mesi ah, luglio. agosto settembre ottobre novembre dicembre sì. 5 no agosto settembre ottobre novembre dicembre agosto Sì, vabbè, ma a fine agosto siamo entrati in valigia. Eh? Io non ho mai avuto un armadio, agosto. Quindi non ho un armadio da fine luglio. Eh, eh diciamola tutta. Quindi, quattro mesi senza armadio, senza nulla, sono pronta. Sono carica, non vedo l'ora. un po' di spazio le prove, L'abbiamo preso da Ikea e ne abbiamo presi due e ne abbiamo messi uno dietro l'altro così da occupare lo spazio e a creare una sorta di corridoio cabina armadio e sfruttare lo spazio nel miglior modo possibile essenzialmente questo è stato un consiglio che ci ha dato la nostra interior designer e eh, siamo molto molto contenti Io sono super soddisfatta anche del risultato finale e adesso oggi che è sabato e a Milano diluvia passeremo tutto il pomeriggio a sistemare i nostri vestiti nell'armadio finalmente usciranno da sotto il letto, dagli scatoloni e da quegli appendini standard che non sopporto più, entreranno nell'armadio e finalmente ci sarà un ordine. Finalmente potrò indossare vestiti diversi perché nell'ultimo mese ho anche proprio smesso di provarci e ho preso quei 4-5 eh, cambi. Io ho indossato sempre la stessa roba, infatti secondo me lo potete anche notare dai miei completi e look negli ultimi video e su Instagram e, e quindi ora finalmente potrò anche cambiarmi e sfruttare i miei vestiti visto che li amo tanto ma non li vedo più. Per il resto vita, tutto bene, il tatuaggio sta guarendo, rimango non totalmente soddisfatta, <ride> cioè ci ridevo sopra ieri perché ho passato praticamente non so dieci anni da che mi conosce Jimmy eh, a ponderare e dire ah voglio un tatuaggio no, non lo voglio voglio un tatuaggio alla fine sono andata a farlo l'ho fatto, fatto male quindi vabbè e adesso vediamo se a Padova riesco un po' a sistemarlo perché non, non mi piace se è anche un po' scrostato, eccetera il tratto non è troppo eh, lineare come piacerebbe a me quindi vediamo se a Padova riesco a sistemarlo e basta, sono, è un bel periodo, sono molto contenta, stiamo lavorando tantissimo, soprattutto per Bloomwell, perché dopo i tre mesi di eh, prova, test si chiama proprio beta test quello che abbiamo fatto quindi abbiamo fatto un lancio di un progetto per tre mesi per poi eh, raccogliere tutti i feedback e capire che cosa e come possiamo migliorare i feedback sono stati super utili e super positivi e sono molto molto contenta infatti ovviamente bloomwell continua a fiorire e tra pochissimo si riapriranno le vendite e eh, non più per un periodo chiuso di tre mesi, ma ci saranno diverse formule di abbonamento, eh, però comunque la, la visione è annuale, biannuale, insomma per lungo tempo. Uno può entrare in Bloomwell e rimanerci. Quindi... Siamo molto contenti e stiamo lavorando tanto perché è, è veramente un bel progetto che parla di benessere a 360 gradi, non solo allenamento ma anche benessere mentale, ehm, dell'ambiente in cui viviamo, dell'ambiente che ci circonda, quindi portarlo poi a livello tangibile di digitale su piattaforma Creando i diversi percorsi e pensando i diversi progetti è, è bello impegnativo. Però, però è veramente sono proprio felice. Molto, felice e la fatica alla fine non si sente. E basta. Um, niente. Direi che possiamo continuare con questo vlog anche perché mi aspetta una bellissima giornata con la pioggia fuori. A sistemare l'armadio. E lo fatto insieme a me. Io ho già iniziato ieri sera, quindi piccolo time lapse e poi si continua dopo... dopo. Serata passata da qua a là dentro. Una delle più grandi soddisfazioni è finalmente liberarsi di questi stand che andranno su in mansarda, è la prima cosa che ho fatto ieri, quindi ora raccattiamo un po' e questi volano su. Sono super contenta perché abbiamo proprio scelto l'armadio in base un po' ai colori del nostro già, dell'arredo che già abbiamo, quindi abbiamo questa maglia che rimarrà qua, legno bianco e quindi anche l'armadio l'abbiamo scelto legno, cioè color legno, sia dentro che esternamente ma con le porte bianche. Piccolo tocchino che rende la cosa più armoniosa. Più armoniosa Or Che casino Non ne posso più Dai, dai, sto per finire Ora facciamo un momento di pausa Per dare da mangiare a lei E Riempire il frigo Ecco, ma, ma ecco Che c'hai fame? Psh. Direi che con un frigo Che si presenta così la desolazione una melanzana serata un po' ratripita. mercato time obbligatorio let's go rifornimenti effettuati yes e bottino ricco micifico yes radicchio cacchi! una bella cassa di peperoni meravigliosa la cassa di peperoni fa 5 euro anche il radicchio 5, no, il radicchio è 3 euro da fare al forno meraviglioso, buonissimo una delle domande più comuni quando torno dal mercato è ma come fa a consumare tutta quella roba? Essenzialmente faccio meal prep di verdure, quindi in questo caso sto facendo i peperoni e il radicchio al forno, faccio delle grandi teglie e le butto in forno. Il forno rimane acceso un paio d'ore e io preparo le verdure per eh, qualche giorno <ride> e sicuramente diminuisco la quantità di cose in frigo. E poi le sistemo e le organizzo in queste vaschette sono dei contenitori di vetro e eh, poi sono comodissime perché basta eh, perché è verdura già pronta e quindi quando sono al momento del pranzo basta che ti, tipo come abbiamo fatto qua a pranzo un po di couscous un po di feta e pranzo pronto in 5 minuti con verdure già cotte così che sia sempre un modo per mangiare Uh, verdure, cosa che soprattutto in inverno è più difficile perché le verdure invernali hanno delle preparazioni più lunghe. Ecco il nostro armadio degli ultimi tre mesi: questo non era un armadio, questo era un consumo. Sì. Beh, no, io era un accumulo. Io ho destino. la mia roba lì, questa la maglietta che ho messo ieri, cioè, il mio armadio. Ma cos'è? Cioè, da <ride> noia! È proprio disordinato! <ride> Guarda! Purtroppo io ho questa che rovina Anna, tutto! Ma io, io ve lo... cioè, ma, ma come fai? Come fai? Ma come ti vieni? Io non ci ho neanche pensato! Ma avrò a girare dieci volte queste oh, cose, oh, ma io Solo girare! Tu, no, solo tu. Quando vi dicevo che ho una passione per le calze, per i collan, Qui sono quelle che ho eh, indossato, non tutte, alcune proprio non le ho mai indossate, tipo queste meravigliose col fiocchetto bianco, ma indossate. Vabbè, um, a volte le indosso e poi le rimetto così che eh, so che fantasia hanno, invece qua purtroppo queste sono molto vecchie di quando ero piccolina e, e no, buttavo via tutto e... Questo è il risultato. Quindi mi raccomando, mantenete i sacchettini, le cartine, eccetera, perché diventa molto comodo. Ho una droga, dovrei contarle veramente. Ma sono ricerca. più di 30 paia di scardi di collà. Io più che una passione mi la dipendenza. Sì, ogni volta che vado da calzedoni, ragazzi, non resisto, devo, devo prenderne un paio, ma cioè, vogliamo parlarne: meravigliose, doh, allora, stupende. E allora ci siamo, piccolo armadio tour, iniziamo da questa anta, tu, tu, tu, tu. abbiamo mensole dove io ho messo sopra un po' di borse e accessori per i capelli, bandane eccetera, poi questi due sono miei in ordine delle felpe, ho cercato un po' di categorizzare, quindi felpe sportive, felpe un po' da casa il pile maglioni di lana e maglioni in cotone invece questi altre due sono di Jimmy io ho cercato sotto consiglio di Jimmy di farli anche tipo color coordinated ma non ha funzionato molto Cosa che in realtà però è riuscita un pochino a funzionare nei cassetti Allora qua intimo, vabbè mh, intimo, mutande, calzini, dobbiamo proprio a vederlo e eh, vediamolo l'intimo Niente di interessante, ci sono i miei calzini con le renne, i miei calzini di Sailor Moon, Sailor Mars e tutti i vari registri che non indosso Quindi perfetto Secondo cassetto, roba sportiva... Um... Io ho questi contenitori dove ho messo dentro ma non so se terrò questi o se ne prenderò altri perché non sono troppo abbastanza precisi. Poi qui era ordinato fino a questa mattina ma qui sono riuscita a fare un po' di color coordination con i miei bra. Ora che è inverno tengo qui i bra e i leggings mentre gli shorts li sto tenendo sotto il letto però mh, per questo devo sistemarlo un po' meglio perché non funziona molto bene sistema e magliettine, mezze sportive anche se io non indosso quindi magliettine di cotone o pigiami insomma e a proposito di pigiami ora che è inverno il mio armadio è eh, praticamente un cassetto invaso dai miei pigiamoni sia quelli super pelosi che questi qua eh, di seta L cioè uno ne ho quindi questo di seta e eh, basta quindi non vedo che arrivi l'estate così mi si libera un cassetto possibilmente per gli shorts sportivi questa è solo un decimo della roba sportiva che ho, il resto è veramente sotto il letto in uno di quei eh, cosi neri però questa è quella che utilizzo di più quindi ha senso che stia qua poi chiudiamo l'anta di qua ma io posso avere un gatto così luna lasciare in pace l'armadio. Da questa parte invece abbiamo appeso, eh, siccome è meno profondo, abbiamo appeso in verticale le camicie E poi qua giù ci sono i cassetti di Jimmy che vi risparmio, visto che è anche roba sua privata, personale. Giusto? Giusto. Qui sono tutte le mie camicie, body. Ne ho pochissime, quindi ci stanno benissimo. Perfetto, andiamo dietro. Da questa parte abbiamo lato... Mio Oops. lato lungo per i vestiti lunghi e poi questi due più piccoli per giacche. Ho una quantità di giacche disumana, non pensavo nemmeno io, e pantaloni e gonne. Devo dire che questo sistema delle luci che hanno la fotocellula è molto intelligente, solo che non sono molto furbi perché... Um, o metti le luci o metti i rallentatori per le ante, cosa che non ci avevano detto e quindi siamo un pochino arrabbiati, quindi adesso cercheremo di capire come gestire questa cosa, se è gestibile, però um, sappiate che se volete le ante scorrevoli, le luci e il rallentatore dovete fare un compromesso, che può essere quello di togliere l'allentatore come abbiamo fatto noi, oppure inserire una mensola abbassando le luci, ma questo poi va a scapito dell'altezza. Per noi non, è, non sarebbe una cosa intelligente da fare perché è molto basso, già sono due metri di armadio, quindi tutto lo spazio in altezza andrebbe perso e io qua lo utilizzo fino all'ultimo, quindi decisamente non ce lo possiamo permettere. Qui sotto ho messo questo cassetto eh, scorrevole che è molto utile per le cose che utilizzo tutti i giorni quindi ad esempio ci butto dentro le, le felpe che um, utilizzo più volte magari durante il giorno e invece di buttarlo per terra o su un omino lo metto qua così è anche nascosto e ordinato e poi ultimo qui in fondo ben un metro di larghezza per 58 cm di profondità e due aste lunghe Jimmy non si può lamentare Si lamenta sempre Perché io vado in occupazione Ma qui non c'è un mio vestito Tutta roba sua Infatti non ho neanche riempito del tutto Quindi userò questa come scusa Per dire senti lo vedi quello lo spazietto Mi dà un pochino no, no, Un pochino no, no, no, Un pochino, un pochino E tour dell'armadio Completato oh, yes. Finito Lucio aspetta Cassi, ma cosa ha preparato? Oh, Vera guarda cac... wow. wow. la mamma guarda la wow davvero davvero bello Bologna. siete è super super organizzate tutte le tue ricette mi tutte le ricette va bene senti prima vabbè. E il nostro sabato uggioso è terminato così a casa di amici con questa fantastica cena tutta base bag, noi ci siamo limitati a portare il dolce però abbiamo fatto buona figura devo dire. E uh, serata karaoke. E siamo arrivati al termine di questo video. Vi ho portato con me in un sabato di rest day vita casalinga. Sono riuscita a inserire un po' di tante cose che ho mangiato, quindi anche una sorta di um, cosa mangio in un giorno, che so che sono alcuni tra i vostri video preferiti e anche tra i miei da filmare. E tutto ciò che poi abbiamo fatto durante la giornata quindi giornata molto molto easy e mi piace filmare anche queste giornate perché uh, da un lato mi dispiace cioè voglio filmare e filmo quando facciamo cose uh, per anche mostrare più cose, mostrare qualcosa di più interessante, però dall'altro non voglio che sembri che la mia vita sia sempre così, anzi la è una vita abbastanza um, easy, non, non voglio dire monotona perché non lo è, ma easy. Ci sono diverse abitudini e routine quando, ad esempio, quando siamo qui in casa e quindi mi piace anche filmare questo che è un po' più normale forse, ecco. E basta, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!